diceva questo canto, non so dove sarei se non ti avessi incontrato, se non avessi conosciuto al Dio che mi ama e non sapremmo veramente dove oggi saremmo. Sicuramente non qui, sicuramente in un altro posto e sicuramente non staremmo con una pace nel cuore che Dio ha preparato per noi. Tutto questo avviene sempre perché noi camminiamo sotto la nuvola del Signore. Andiamo a leggere Esodo, capitolo 33, dal verso 13 al verso 17, perché questo è un capitolo molto importante, un capitolo che ci parla di camminare nella nuvola, di seguire la nuvola, ed è un pochettino la storia della nostra vita, del nostro ministero, della nostra Chiesa perché oggi tutti quanti riceviamo una benedizione quando siamo nella presenza del Signore, ma questo avviene perché stiamo seguendo la nuvola dello Spirito Santo, perché le cose avvengono non per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. E molte volte nel cammino possiamo smarrire la direzione e abbiamo bisogno di ritornare a seguire la nuvola dello Spirito Santo, perché ad esempio in Efeso si, in Apocalisse capitolo 2, 2 si parla della chiesa di Efeso che era una chiesa che faceva tante cose per Dio però aveva perso il primo amore noi no vogliamo seguire la presenza di Dio con amore Amen. perciò ora se ho trovato grazia ai tuoi occhi deh, fammi conoscere le tue vie perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose: "La mia presenza andrà con te e ti darò riposo". Mosè allora gli disse: "Se la tua presenza non viene con me, non facci partire di qui". Come si potrà conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi non è forse perché tu vieni con noi così noi saremo distinti io e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra l'eterno disse a mosè farò anche questa cosa che mi hai chiesto perché tu hai trovato grazia e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse: "Te fammi vedere la tua gloria". E l'Eterno gli rispose: "Io pa farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà". Amen. Amen. Si sì, era fino al verso 19. <ride> ci siamo fermati al 17, ma era fino al verso 19. Dice, da che cosa si potrà vedere la differenza? Come si potrà conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, Signore? Non è forse perché tu vieni con noi? E questa è la differenza che c'è fra noi ed una religione. Dio cammina insieme a noi. Enoch fu un uomo speciale. Dice la Bibbia che non fu trovato più. Perché camminò? Con Dio. E Dio se lo prese. E anche noi dobbiamo camminare con Dio. E qui abbiamo il grido di Mosè, che dice, Dio, devi camminare con me. E Mosè grida e Dio gli risponde, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. E quando dice Mosè, fammi vedere la tua gloria, Dio gli risponde, ti mostrerò tutta la mia bontà. Dobbiamo capire questo, che se Dio cammina con noi, Dio ci mostrerà tutta la sua bontà. E la parola bontà viene dall'ebraico Tob. Significa tutte le cose buone, tutte le cose migliori, tutta l'allegria e tutta la prosperità. Cioè la Bibbia sta dicendo che se la presenza di Dio viene con noi, se la gloria di Dio viene con noi, lui ci farà vedere tutta la sua bontà. Se la gloria di Dio e la presenza di Dio vengono con noi, Lui ci farà vedere tutte le cose buone, tutte le cose migliori. Se la presenza di Dio viene con noi, Lui ci farà vedere tutta la sua prosperità. Se la presenza di Dio viene con noi, Lui ci farà vedere tutta la sua allegria. Amen. Mosè chiese soltanto, Signore, voglio vedere la tua gloria. Ma Dio gli disse, ti darò la mia presenza. E ti farò venire la mia bontà, la mia prosperità, la mia abbondanza, la mia benedizione, la mia allegria. Ti mostrerò tutte queste cose e cammineranno davanti a te. Tu andrai e queste cose si manifesteranno. Amen. Molto spesso noi pensiamo che queste cose le dobbiamo vivere in cielo. Dio ha tante benedizioni per noi, però in cielo. Non è così. Dio ci vuole dare tante cose buone anche qui sulla terra non solo in cielo anche qua Matteo capitolo 7 verso 11 se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il padre vostro che nei cieli darà cose buone a coloro che glielo chiedono darà cose top a coloro che glielo chiedono darà prosperità, benedizione a coloro che glielo chiedono. Dio vuole cose buone per la nostra vita, anche naturale, non solo spirituale. Terza epistola di Giovanni, versetto 2, è un versetto molto bello, perché ci fa capire una cosa. Dice carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Non possiamo strappare la Bibbia, dire Dio vuole soltanto che prospera la mia anima. Non è questa la volontà di Dio. Dio vuole che noi prosperiamo in ogni cosa, che noi godiamo di una buona salute, che noi possiamo vivere una vita degna, vivere una vita degna e vivere una buona benedizione, anche economica. Perché Dio ci benedirà in una maniera tanto grande che noi dobbiamo aiutare gli altri. La Bibbia dice darete in prestito, non chiederete in prestito. Quando è che tu chiedi in prestito? Quando non c'hai soldi. Quando è che tu dai in prestito? Quando non sai di cosa fartemi dei soldi. Allora dice, posso prestare. Perché il piano di Dio è che noi viviamo una vita nella sua benedizione, anche economica, anche materiale, non solamente spirituale. Non la possiamo strappare la Bibbia. Non possiamo vivere una Bibbia a metà. Noi purtroppo viviamo in un paese in cui si pensa che essere cristiano significa essere povero perché l'idea di San Francesco ci ha trasformato la Bibbia San Francesco faceva la volontà di Dio perché era povero, allora noi siamo convinti che per fare la volontà di Dio dobbiamo spogliarci, camminare con i sandali cambiarci i vestiti una volta all'anno no, questo significa essere sporchi <ride> se uno si cambia i vestiti una volta all'anno significa che puzzano non dobbiamo fare come Totò vi ricordate il fatto della camicia di Totò? dici tu perché ti lavi la camicia? E perché è sporca. E dice, allora tu perché ti lavi? Perché sei sporco. Io non mi lavo, quindi sono pulito. E si lavava una volta all'anno. Non è così, non funziona così. Dio, il piano di Dio non è di tenerci nella povertà. La Bibbia dice esattamente il contrario. Dio ha per noi tutte le cose buone, nella nostra salute, nella nostra finanza, nella nostra vita economica. Però questa mattina Dio ci sta dando una chiave perché dice la mia presenza andrà con te, ti darò la mia gloria e tu vedrai tutta la mia bontà. Questo significa che la bontà, la benedizione, anche materiale, si manifesta quando c'è la presenza di Dio e la gloria di Dio nella nostra vita. E questo non significa soltanto venire in chiesa. Molte persone pensano, vengo in chiesa, e Dio mi benedice, no. Questo significa camminare con Dio. E camminare con Dio significa camminare secondo quello che Dio ha detto nella Sua parola. E quando tu fai quello che Dio dice nella Sua parola, allora Lui ti prospererà. Lui ti guarirà anche nella salute. Lui ti farà vedere tutta la Sua bontà. Questo è quello che Dio ha detto a Mosè. Mosè ha detto, Signore, fammi vedere la Tua presenza. E Dio ha detto, la mia bontà camminerà davanti a Te. Che significa davanti a Te? Sapete, quando camminavano i re o i principi, davanti c'era sempre un corteo che annunciava che stava passando il re. Non so se avete mai visto qualche film medievale che entra uno con la trombetta sta per entrare il duca arcivescovo di Canterbury ba ba ba bam, ba bam, e poi dopo entrava lui. Quello stava camminando davanti al duca, al re o al principe. La bontà di Dio camminerà davanti a noi Ci, cioè annuncerà che Dio ci sta benedicendo che Dio è con noi diventeremo famosi per la nostra prosperità per la nostra benedizione, per la nostra salute questo annuncerà che Dio è con noi questo stava dicendo Mosè la mia gloria andrà con te ma la mia bontà camminerà davanti a te ci stiamo rendendo conto di quello della chiave spirituale che Dio ci sta dando questa mattina non è la volontà di Dio che noi stiamo malati non è la volontà di Dio che noi stiamo in povertà o che viviamo giusto giusto arrivando alla fine del mese. Questo non è Dio. Ma se la presenza di Dio sta con noi, se la gloria di Dio sta con noi, se noi stiamo mettendo in pratica quello che dice la parola di Dio, allora la bontà di Dio camminerà davanti a noi. Questo è quello che dice il Signore. Amen. La storia del popolo di Israele è molto importante. Perché? Perché Israele nasce da una promessa di Abramo di Sacco e di Giacobbe la Bibbia dice che 70 persone entrano in Egitto e là si moltiplicano diventano un popolo enorme e Dio li parla, li libera dalla schiavitù e dice io oh, vi porterò in un paese dove scorre latte e miele e non erano spirituali erano benedizioni materiali eh? però per arrivare praticamente lì bisognava fare un percorso bisognava fare un cammino e c'era un problema, che nessuno conosceva la strada. Io ti porterò in un paese dove scorre latte e miele, sì ma dov'è? E nessuno conosceva la strada, neanche Mosè. Mosè che Dio gli aveva parlato, che Dio l'aveva ammondato, che gli aveva dato la parola profetica, neanche lui conosceva la strada. Ed è molto importante questo, sapete perché? Perché molti oggi si trovano di noi nella stessa situazione. Dio gli ha fatto delle promesse di benedizione economica, di benedizione di salute, di tante benedizioni, però non conosciamo la strada. Dice cioè, Dio ma tu me l'hai promesso, qual è la strada per arrivare a quella terra promessa? E stamattina scopriremo qual è la strada. Dove sta questa terra? Dio ha messo davanti a noi una nuvola. Numeri capitolo 9 dal verso 16 al verso 23. Così avveniva sempre. La nuvola copriva il tabernacolo il giorno e di notte aveva l'aspetto di un fuoco. Quindi era sempre la nuvola che aveva l'aspetto di un fuoco. Tutte le volte che la nuvola si alzava sopra la tenda, dopo ciò i figli di Israele si mettevano in cammino e nel luogo dove la nuvola si fermava i figli di Israele si accampavano. All'ordine dell'Eterno i figli di Israele si mettevano in cammino e all'ordine dell'eterno si accampavano rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava sul tabernacolo quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo i figli di israele osservavano il comando dell'eterno e non si muovevano. se invece la nuvola rimaneva sul tabernacolo solo pochi giorni all'ordine dell'eterno rimanevano accampati all'ordine dell'Eterno si mettevano in cammino. Se poi la nuvola si fermava solamente dalla sera al mattino, quando al mattino si alzava, essi si mettevano in cammino, tanto di giorno come di notte. Quando la nuvola alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo due giorni, o un mese, o un anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano ma quando si alzava si mettevano in cammino all'ordine dell'eterno si accampavano e all'ordine dell'eterno si mettevano in cammino osservando il comando dell'eterno secondo ciò che l'eterno aveva ordinato per mezzo di Mosè Amen. immaginiamo la scena andiamo nella terra promessa dov'è? seguite la nuvola a un certo punto la nuvola si ferma e loro si fermano. Un giorno, due giorni, una settimana, un mese, due mesi, un anno. Loro non si muovevano da là. Poi la nuvola si alza e si muove e loro si muovevano. Si fermava solo la sera e la mattina. La sera si accampavano e la mattina si rialzavano. Loro facevano tutto quello che era secondo il comando dell'Eterno. La chiave per arrivare nella terra promessa, per fare in modo che la gloria di Dio cammini davanti a noi, è quella di osservare pienamente i comandi del Signore. Se noi non osserviamo i comandi del Signore, la nuvola sta ferma e noi ci muoviamo, iniziano problemi. Se la nuvola si muove e noi ci fermiamo, iniziano problemi. Israele praticamente sembrava come un bambino attaccato alla gamba del papà. Avete mai visto quei bambini piccoli come Marco, per esempio, che a un certo punto si attacca alla gamba del papà e non si muove? E dove va il papà? Quello sta dietro, dietro. A me fa ridere ogni tanto. Io lo vedo, lo osservo e dico: quando è attaccato, si attacca proprio. Così sembrava Israele con il Signore. Praticamente se la nuvola rimaneva tranquilla, loro rimanevano tranquilli, se la nuvola si muoveva, loro si muovevano. E l'avrebbe portata la nuvola nella terra promessa. Noi ci dobbiamo attaccare a Dio come un bambino si attacca alla gamba del suo papà. Noi ci dobbiamo attaccare alla presenza di Dio, alla presenza dello Spirito Santo. Perché? Perché quando loro erano sotto questa nuvola, questa nuvola li proteggeva dai nemici. Sapete, questa nuvola dice la Bibbia che li proteggeva. E quando i nemici volevano attaccarla, la nuvola li custodiva. Abbiamo l'esempio del faraone che li voleva attaccare, però la nuvola o il fuoco non gli permetteva di attaccare. Però questa nuvola era anche un posto dal quale Dio parlava. Perché questa nuvola era la nuvola della presenza di Dio. E Quando Mosè salì sulla montagna, da lontano si sentiva la voce che veniva da dentro la nuvola. Infatti Esodo, capitolo 20, dal verso 18-19, ci fa vedere come la nuvola parlava. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tale vista il popolo tremava e si teneva a distanza. Perciò essi dissero a Mosè, parla tu con noi e noi ti ascolteremo ma non ci parli Dio perché non abbiamo a morire. Dio parlava dalla nuvola e loro avevano paura di parlare con Dio. E la nuvola li proteggeva, la nuvola li guidava la nuvola gli parlava tutto quello che loro dovevano fare era seguire la nuvola, era molto semplice tutto quello che noi dobbiamo fare è seguire Dio, è molto semplice perché ci complichiamo tanto la vita? la Bibbia dice delle cose fai questo e succederà questo e noi iniziamo a fare i nostri ragionamenti ah Dio dice che devo dare la decima perché se do la decima Dio mi fa prosperare no allora però Dio sa che io non ho i soldi e quindi Dio lo sa allora io la decima non la do stai uscendo fuori dalla nuvola. ah Dio dice che devo perdonare il mio nemico e quindi quella persona mi ha fatto del male e io lo devo perdonare però Dio lo sa che io ho il carattere così io adesso lo prendo eh, gli romperò la testa e gli farò vedere come Dio è con me l'eterno degli eserciti mi dà la forza di picchiare stai uscendo dalla nuvola. non è difficile la nuvola c'è, il problema è dentro di noi nel seguire la nuvola. Immaginate le nazioni che vedevano una nuvola che camminava con un popolo sotto. Vedete, il deserto è un clima molto particolare: passa da una temperatura vicina allo zero di notte o sotto zero, fino a meno 5 gradi sotto zero, e arriva a una temperatura di giorno di 40-50 gradi. Le persone che non sono vestite in maniera adeguata possono morire per il freddo e per il caldo e per la variazione che c'è di temperatura ma loro allora erano sotto la nuvola ed erano protetti di giorno la nuvola gli faceva ombra e stavano al fresco di notte diventava un fuoco e stavano al caldo la nuvola li proteggeva ma se loro uscivano sotto la nuvola iniziava il freddo iniziava il caldo sarebbero morti Pensate che nel deserto durante la notte escono degli animali terribili, velenosissimi, serpenti velenosi, scorpioni, tarantole, animali che soltanto con un piccolo morso possono uccidere un uomo. Però sapete la cosa bella? Quando tu accendi un fuoco, questi animali non si avvicinano. E quindi quella nuvola li proteggeva anche dagli animali. E quando nella tua vita c'è accesa la presenza dello Spirito Santo, il diavolo non si può avvicinare a te. Ci può tentare di ucciderti, ci può tentare di distruggerti, ma non lo potrà fare perché la nuvola della presenza di Dio è sopra di te in indonesia domanda un risveglio capito la stessa cosa ci fu il periodo delle piogge questi climi tropicali quando piove è tremendo, non si può uscire e loro dovevano viaggiare da un posto a un altro e dice che quando loro camminavano c'era un vuoto di circa 20 metri sopra di loro tutto intorno a loro c'era tempesta, fulmini saette e loro camminavano praticamente sotto il sole perché Dio li proteggeva non dobbiamo mai toglierci da sotto la nuvola del Signore dall'osservare i comandamenti del Signore la stessa cosa capitò a Saulo primo cronico, capitolo 10 verso 13 Saulo morì perché morì? a motivo della sua infedeltà commessa contro l'Eterno perché? Qual era la sua infedeltà? perché non aveva osservato la parola dell'Eterno ed era andato a consultare una medium il fatto di non osservare la parola dell'Eterno significa non stare sotto la nuvola quando noi non siamo sotto la nuvola il diavolo ci può toccare il diavolo ci può uccidere il sole ci può bruciare il freddo ci può congelare gli animali ci possono mordere e le cose non funzionano ma Dio ci ha dato una nuvola per guidarci nella nostra terra promessa Dio ci ha dato una nuvola per guidarci in un luogo dove noi siamo benedetti nel materiale, e nello spirituale nella nostra salute perché dove c'è il fuoco dello Spirito Santo lì tu sei, predito, sei protetto Amen. Israele stava perdendo la nuvola, nel passo che abbiamo letto di Mosè era successa una cosa orrenda, Mosè era saluto sulla montagna e non sapendo quello che era successo con Mosè loro si erano fatti dei mitelli di oro, e Dio disse una cosa, io non camminerò più con loro, ed è per questo che Mosè prega e dice signore se la tua presenza non viene con noi non ci fare partire da questo luogo, loro si erano fatti degli idoli e Dio già li aveva deciso di abbandonare. Se tu ti fai dei titoli nella tua vita, dei titoli possono essere i soldi, possono essere il lavoro, possono essere tutte le cose che tu metti davanti a Dio e davanti all'osservare la parola di Dio, allora Dio ti abbandonerà. E tu sentirai i problemi dell'essere fuori dalla nuvola. Ma Mosè gridava e diceva: Signore, non mi lasciare se la tua presenza non viene con noi non ci far neanche partire e Dio rispose: io verrò con voi io non voglio entrare in cielo senza la presenza di Dio non voglio vedere la gloria di Dio nella mia vita senza Dio perché è impossibile io voglio che Dio cammini insieme con me Amen. così per questo motivo noi siamo benedetti da Dio. Se la gloria di Dio cammina con noi, allora si vedrà la benedizione. Perché non è né per forza, né per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. La nostra salute non è per forza, né per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Tu vedi persone che mangiano salutare, fanno eh, moto eh, e muoiono giovani. Tu vedi persone che fumano come turchi e arrivano a 120 anni ma com'è possibile? perché quello che succede nella nostra vita non dipende da quello che noi facciamo ma dipende da Dio Abramo nei tempi di crisi dice la Bibbia che divenne cento volte più ricco nei tempi di crisi economica com'è possibile? perché la nostra prosperità la nostra benedizione anche economica non dipende da noi dipende da Dio se Dio è con te e tu metti una fabbrica di cappelli a due teste nasce la gente con due teste perché la, la bontà di Dio cammina davanti a noi se vendi i frigoriferi al polo nord inizierai a fare caldo al polo nord perché? perché la tua prosperità non dipende da quello che tu fai ma da con chi tu sei diceva qualcuno dice a Napoli si dice dimmi con chi te la fai e ti dirò chi sei dimmi con chi stai camminando e si vedrà chi sei veramente se stai camminando con Dio la gloria di Dio camminerà davanti a te e Dio ti farà vedere tutta la sua bontà le cose migliori sono per i figli di Dio la bontà economica la bontà di salute la bontà spirituale il top di Dio tutte le cose migliori sono per Dio ma la gloria di Dio deve camminare insieme con lui Dio ci ha tirati fuori dall'Egitto, ci ha aperto una porta, ci ha detto, lì c'è una terra promessa. Seguite la nuvola, seguite la parola di Dio, seguite la guida dello Spirito Santo. E la mia gloria, la mia benedizione, la mia bontà camminerà davanti a voi. Amen. Per questo Gesù ha detto ai discepoli, non siate tristi, noi non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore il quale vi guiderà, il quale vi insegnerà, il quale vi benedirà, il quale vi mostrerà. Questo Consolatore è lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che lo amano. E amare Dio significa osservare la sua parola. Tu non puoi dire di amare Dio e fare tutto il contrario di quello che dice la Bibbia. Non funziona. Devi seguirlo. Ti devi attaccare a Dio come un bambino si attacca alla gamba del suo papà alla stessa maniera noi ci dobbiamo attaccare a Dio in quella maniera Signore dove tu vai io sarò se tu non vai io non mi muovo ma tu devi camminare con me anche questo succede quando Dio ci dà una chiesa noi non possiamo cambiare chiesa a nostro piacimento ah mi sono litigato col pastore non vengo più in chiesa me ne vado a trovare un'altra chiesa mi sono litigato con mia moglie mi vado a cercare un'altra moglie ho avuto problemi sul posto di lavoro mi vado a cercare un altro datore di lavoro non funziona così. Se tu hai un posto di lavoro è perché te l'ha dato Dio. Se tu hai una moglie è perché te l'ha dato a Dio. Se hai una chiesa è perché te l'ha dato a Dio. E se Dio non ti dice di andare a cercare un'altra un chiesa, un altro posto di lavoro, le mogli, altre mogli non si cercano. Ma se non è Dio che te lo dice, tu da là non ti devi muovere. Perché se la nuvola si alza, allora tu ti alzi. Se la nuvola si ferma, tu ti fermi perché se esci fuori dalla nuvola là c'è la morte e noi abbiamo visto spiritualmente nel corso degli anni tante persone che sono morte spiritualmente alcune sono morte anche materialmente realmente sono morte si sono ammalati perché sono usciti fuori dalla nuvola del Signore fuori da dove Dio li aveva posti ma se noi rimaniamo dove Dio ci ha messi e obbediamo a quello che Dio ha detto la terra promessa è per noi se la gloria di Dio ci accompagna le cose migliori sono per noi la mia bontà, disse Dio a Mosè camminerà davanti a te non è difficile la benedizione è una cosa che ti appartiene Gesù è morto per benedirti. e primo corinzi 2.9 dice le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Cose che tu neanche immagini. Benedizioni così grandi che tu non ci hai neanche pensato, sono quelle che Dio ha preparato per te. Questa è la terra dove scorre il latte e miele. Questo succede quando tu cammini nello scecchina di Dio, nella presenza di Dio tu non sai come arrivare alla tua benedizione non sai come arrivare alla tua guarigione non sai come arrivare al tuo, alla tua alla bon, tua, alla bontà di Dio non lo sai perché Gesù ha detto che ci avrebbe dato lo Spirito Santo che ci avrebbe dato la parola che ci avrebbero guidato alla terra promessa noi oggi abbiamo una guida ma se usciamo fuori da quella guida mazzate dobbiamo seguire quella guida dobbiamo camminare con lo scecchina di Dio perché lo Spirito Santo sa cose che neanche noi conosciamo della benedizione che Lui ha preparato per noi. Primo Corinzi 2.12, e voglio far vedere questa cosa perché è bene. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito nel mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo per lo Spirito le cose che ci sono state donate da Dio. Molte volte Dio ti ha dato delle cose che tu neanche sai. Ed è bello pregare, Signore, cosa vuoi darmi? Signore, come vuoi benedirmi? Perché Dio ha preparato delle cose così grandi che non arrivano neanche alla tua mentalità. Dio disse una volta a, a Davide, io ti ho dato questo, ti ho dato quello, ti ho dato questa. Se fossero, state, se fossero troppo poco per te, te ne avrei date ancora di più. Perché Dio ha per noi una benedizione senza limiti. Amen. C'è qualcuno che ti dirà quello che Dio ha preparato per te. C'è qualcuno che ti guiderà a prendere le tue promesse. È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti guiderà. Lo Spirito Santo ti benedirà. Solo lo devi seguire. Molti dicono, Signore, ma io non so quello che devo fare per avere la mia benedizione. Seguilo. Molti dicono, Signore, non so dove devi andare. Seguilo. Devi solo seguire la, quello che Dio ha detto nella parola e quello che Dio ti dice attraverso lo Spirito, perché è la nuvola di Dio. Lui ti porterà in un fiume di benedizione, in prati verdi, e ti mostrerà tutti i suoi beni. Questo è quello che Dio ci ha detto stamattina. Che le cose buone, la sua bontà, la sua prosperità, l'allegria, il meglio di questo mondo, Dio l'ha preparato per noi quando Lui cammina insieme con lui, o meglio, quando noi camminiamo insieme con Lui. Solo lo devi seguire. Noi lo vogliamo adorare un attimo al Signore. Vogliamo dire questa mattina, Signore, io non so dove c'è la mia benedizione, non so dove posso trovare la soluzione ai miei problemi, ma questa mattina io sto dicendo, Signore, guida, Signore benedici, Passiamoci all'impianto.